Ciao a tutti! Oggi prepareremo la pasta con crema di mortadella e pistacchi. Il tempo di preparazione della ricetta è di 30 minuti circa. Gli Ingredienti sono mortadella tagliata a pezzetti, pistacchi in granella, latte, pasta tipo trofie, filadelfia, sale, pepe, noce moscata, acqua e sale. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale la mortadella, E la facciamo tritare per 10 secondi a velocità 4. Toglierne due cucchiai. e metterla da parte. Aggiungere la Philadelphia la granella di pistacchi il latte la noce moscata il pepe il sale ed azionare il bimbi per 30 secondi a velocità 5. Mettere la crema in una ciotola capiente. Senza lavare il boccale mettere l'acqua, il sale e portare l'ebollizione per 8 minuti, 100 gradi, velocità 1, aggiungere la pasta E cuocere per il tempo indicato sulla confezione, che nel nostro caso è 6 minuti, 100 antiorario, velocità soft. La pasta è cotta. Scolarla e versarla nella ciotola con la crema. Amalgamare bene. Impiattare e servire spolverizzando con granella di pistacchi e la mortadella messa da parte. Pasta con crema di mortadella e pistacchi. Grazie e alla prossima ricetta!